Benvenuti su MrGadget.tech, siamo in compagnia di Vivo V23 5G, smartphone che vi abbiamo raccontato sotto diversi aspetti. A proposito, li avete già visti gli altri video, vero? No? Cliccate subito qui! Tornando a noi, oggi vogliamo farvi vedere come funziona la parte più creativa del comparto foto e video di Vivo V23 5G e vogliamo darvi magari qualche spunto per catturare i momenti della vostra giornata, se volete per condividerli sui social. Adesso vediamo da vicino come sfruttare la fotocamera di questo Vivo V23 5G. Andiamo a sbirciare nella fotocamera perché ci sono tante modalità carine per scattare. Iniziamo dalla modalità ritratto, qui ci sono diversi filtri che sono proprio concentrati sul viso e danno un tocco di creatività in più, questo mi piace questo, scattiamo, qua si regola l'intensità, qua c'è una sezione molto interessante, queste sono le modifiche un po più strong per il viso, ad esempio qui se notate Fa le modifiche proprio ai connotati è un po' forte, però insomma, a chi piace può divertirsi molto a modificare proprio la uh, a rendere il viso più sottile, la fronte più alta, il profilo più pronunciato o meno ci sono veramente tantissime cose con cui divertirsi. Qua torniamo alla me originale, allora, make-up questa pure è una modalità molto carina perché ti trucca un po', quindi per quelle giornate in cui siamo un po' sottotono dà un tocco di vitalità in più al viso. Tra l'altro ci sono anche dei trucchi particolari come questo con i puntini sotto agli occhi, insomma c'è da sbizzarrirsi qua, però insomma dà un, un tocco in più alle foto. Io metto questo... Adesso con il mio trucco andiamo nella mia sezione preferita, questa è davvero forte perché lo smartphone ti propone delle pose e ti dà proprio la traccia da riprodurre, tipo cliccando poi sulla foto cambia la direzione, quindi io mi metto così. E lui scatta questa è simpatica vabbè io poi non sono una super modella però dà idee per fare degli scatti un pochino diversi perché poi io tipo mi metto sempre nella stessa posa con la stessa faccia quindi è da degli spunti di creatività molto carini ma ora dalle foto passiamo all'altro punto forte di vivo v23 5g che è il comparto video perché questo smartphone ha una particolarità che forse qui Uh, non si vedrà tanto, però Vivo V23 5G ha un sistema di illuminazione molto particolare. Passiamo al reparto video e possiamo scegliere tra diverse modalità di illuminazione. C'è Aura che dà al volto una luminosità un po' più uh, diffusa, ma il vero punto forte è l'effetto spotlight che qui si vede poco, però al buio vengono dei selfie perfetti, perché dà proprio un effetto ring light, veramente comodo. Tra l'altro, cosa ancora più particolare, si può scegliere se mettere una luce fredda o calda, quindi a seconda dell'effetto che, che si vuole dare, si può scegliere. A me piace quella calda, quindi video pronto pronto da essere caricato sulle storie una volta girato il video non è finita qui perché c'è un bel software di editing direttamente nel nostro vivo v23 5g dove possiamo andare a modificare in modo molto semplice il nostro video quindi io scelgo di farlo partire da qui posso mettere della musica alzando il volume deve essere caricato sulle storie così quindi ho messo la musica posso aggiungere un testo mettiamo tecno laura tac scelgo dove metterlo quindi lo farò comparire solo nei primi secondi Diamo l'ok, okay. poi si possono fare mettere dei, degli oggetti o dare dei temi diversi, quindi con effetto vintage o mettere dei filtri. Adesso il nostro video è già pronto per essere condiviso nelle storie. Da essere caricato. E si va. Avete potuto vedere come è completa la sezione foto e video di questo smartphone. Vivo V23 5G mette a disposizione di tutti, e in particolare dei creators, tantissimi strumenti e modalità di scatto per mettere in gioco la propria creatività. Ora non vi resta che condividere. A presto su mistergadget.tech